Egregio signor Zingaretti, mi rivolgo a lei personalmente perché è comparso un post inqualificabile e diffamatorio nei miei confronti sulla pagina Facebook del Partito Democratico. Mi rivolgo a lei perché non so se sia anche il responsabile legale di quella pagina, ma è certamente il responsabile morale di quanto avete scritto. Lei del partito è il segretario. L'articolo comincia malino, con la frase I «Inovax tornano all'attacco». Io non sono mai stato un Novax e questo lo sanno tutti. Io sono per la libertà di scelta, che è una cosa molto diversa. Le vaccinazioni possono tranquillamente esistere, ma siccome comportano dei rischi, ciascuno deve essere libero di farseli o meno, decidendo di volta in volta grazie al cosiddetto consenso informato. Questa è la mia posizione. Quindi, o il suo articolista è un ignorante e attacca una persona che non conosce, oppure è in malafede. E gioca con le etichette per cercare di mettermi in cattiva luce capisco che certe etichette siano molto comode perché ti evitano di confrontarti sui fatti reali ma non è il modo corretto di fare informazione seconda imprecisione chiamiamola così del vostro articolo in ambienti novax viene veicolato un video realizzato da un noto teorico dei complotti che sarei io un sostenitore, giusto per ricordarne una, della cura del cancro col bicarbonato di sodio. Il sottinteso qui è come può mai essere credibile uno che sostiene una cosa del genere. Allora, prima di tutto io non vado in giro a propagandare nessuna cura contro il cancro. Non sono un medico e non mi permetterei mai di suggerire cure specifiche ai malati in situazioni che riguardano la vita e la morte. Noi, sul luogo comune, abbiamo semplicemente intervistato decine di persone guarite dal cancro con il bicarbonato dopo essere state mandate a casa a morire perché considerate terminali dall'oncologia ufficiale. Abbiamo quindi ritenuto nostro dovere far conoscere anche questa possibilità di cura, ma c'è una grossa differenza fra far conoscere al pubblico una possibile cura alternativa e sostenere categoricamente che quella cura funzioni. In secondo luogo, per chi è interessato, ricordo che esiste una ampia letteratura medica che conferma la validità del bicarbonato contro i tumori. Guardi qui, una ricerca a caso. Il bicarbonato aumenta il pH nei tumori e inibisce le metastasi spontanee. Su PubMed basta cercare Cancer e Sodium Bicarbonate e ne escono a dozzine di ricerche come questa. Poi, ad esempio, c'è l'Università dell'Arizona che ha ricevuto un finanziamento di 2 milioni di dollari per studiare l'uso del bicarbonato contro i tumori al seno. L'Università dell'Arizona lavora da 10 anni con il bicarbonato di sodio come tampone biologico e come agente anticancro. Quindi l'idea di usare il bicarbonato contro i tumori è tutt'altro che campata in aria e chi pensa di usare questo argomento contro di me commette un grosso errore perché rischia solo di fare la figura dell'ignorante. Tra l'altro se cercate informazioni su di me non andate su wikipedia la mia pagina è controllata dal Cicap e loro sulla mia biografia ci scrivono tutte le bugie che vogliono e io non posso nemmeno andare sulla mia pagina a modificarle perché tre minuti dopo le rimettono come prima pensate sulla mia biografia c'è scritto addirittura che io ho dato credito alla teoria della terra cava cosa che ovviamente non ho mai fatto è chiaramente una cosa messa lì per sputtanarmi ma io non posso modificarla, perché la mia pagina la controlla Paolo Attivissimo in persona. È un problema, questo di Wikipedia, che si trascina ormai da dieci anni. Andiamo avanti con l'articolo, perché adesso si parla di lei. E cosa dice costui, che sarei sempre io? Ovviamente che il coronavirus sarà un'occasione imperdibile per imporre una serie di vaccinazioni obbligatorie e sapete chi è citato fra i cattivissimi manipolati dalle case farmaceutiche Ovviamente lui, Nicola Zingaretti, Beh, è stato lei a introdurre la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per la sua regione, quindi chi dovevo citare, mi scusi, è chiaro che ho citato lei, ma io non ho detto, e qui sta la distorsione del vostro articolo, che lei sia necessariamente manipolato dalle farmaceutiche. Io la ritengo una persona in buona fede, ma magari è poco informata, oppure è mal consigliata. Mi permetto quindi di ricordarle che in ambito scientifico non c'è affatto l'unanimità sulla validità del vaccino influenzale. Lo stesso Burioni, al quale presumo che lei si affidi, ha detto chiaramente che i vaccini contro l'influenza sono poco efficaci. Quest'anno però i vaccini contro l'influenza dimostrano di funzionare poco a poco. Come mai? Perché purtroppo il vaccino contro l'influenza non è tra i vaccini più efficaci che abbiamo. Ma attenzione, perché ci sono addirittura ricerche scientifiche come questa, che suggeriscono, come in certi casi, le vaccinazioni possono addirittura favorire il contagio da coronavirus per un fenomeno chiamato interferenza virale. Esaminando virus non influenzali in particolare, dice la ricerca, le probabilità sia di un coronavirus che di un metapneumovirus umano negli individui vaccinati risultano significativamente più alte se confrontate a quelle di individui non vaccinati. Per la precisione, il rischio di maggiore incidenza del coronavirus è del 36%, come risulta da questa tabella. E il governo inglese ha detto una cosa molto simile, che ha fatto il vaccino anti antinfluenzale e più a rischio degli altri per il coronavirus. Guardi, questa è una clip della tv inglese, andata in onda ai primi di aprile di quest'anno. Nel titolo c'è scritto, il governo inglese dice che quelli che ricevono il vaccino per l'influenza dovrebbero stare a casa. Ascolti la clip. Siamo dicendo che sono le persone che hanno offerto vaccini di fluo, altrimenti i bambini, che si svolgono nella nostra categoria rischia, le persone per cui l'avviso è molto forte su distanza sociale. Quindi vede, magari lei è convinto di fare il bene dell'umanità, rendendo obbligatorio il vaccino per l'influenza, e invece rischia di ottenere proprio l'effetto contrario, scatenando un disastro ancora maggiore. Quindi attenzione, la materia è estremamente complicata e in casi complessi come questi, che riguardano la salute di milioni di persone, sarebbe saggio sentire anche le voci scientifiche contrastanti, non solo quelle a favore. Veniamo adesso all'aspetto dei diritti umani. E' poi giù con la solita cantilena Novax, dice il vostro articolo, a partire dall'invocazione dell'articolo 32 della Costituzione sulla non obbligatorietà dei trattamenti, una citazione del tutto decontestualizzata e pertanto priva di qualunque valore giuridico. Signor Zingaretti, gentilmente... Chieda al suo articolista come sia possibile decontestualizzare un articolo della Costituzione, perché vorrei veramente saperlo. La Costituzione non è un romanzo di Tolstoi da cui prendi una frase a caso, da un capitolo a caso e la citi fuori contesto. Gli articoli della Costituzione sono frasi secche, numerate, precise e soprattutto a sé stanti. E nell'articolo 32 c'è scritto chiaramente, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Punto. L'articolo finisce lì. Non c'è scritto niente dopo e non c'è alcun contesto da cui estrarlo. Questo concetto, fra l'altro, è ribadito anche dalla Convenzione di Oviedo firmata dall'Italia nel 1997. La Convenzione è stata redatta specificatamente... Per chiarire bene i diritti dell'uomo nei confronti della medicina l'articolo 2 che stabilisce il primato dell'essere umano sulla società dice l'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza quindi lei non può imporre la vaccinazione per l'influenza nel nome di chissà quale beneficio collettivo che è tutto da dimostrare fra l'altro perché prevale comunque la mia libera scelta lei può convincermi questo sì e io le prometto che starò molto attento alle sue spiegazioni, ma non può obbligarmi. All'articolo 5 la stessa convenzione dice Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Ora, ovviamente, se lei mi ricatta con la minaccia di restrizioni sociali, è chiaro che il mio consenso non può più essere libero. Per essere libero deve essere esente dal ricatto di una qualunque restrizione. Mi guardi in faccia, signor Zingaretti, e mi risponda a questa semplice domanda. Come fa il mio consenso ad essere libero se lei mi ricatta con delle restrizioni sociali? Poi, proprio riguardo agli anziani, c'è anche l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Unione Europea di cui lei è un grande fan, mi risulta. L'Unione, dice l'articolo 25, riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Quindi, nuovamente, lei non può limitare le uscite di casa degli over 65 con la scusa che non hanno fatto il vaccino per l'influenza, né tantomeno può ricattarli e obbligarli a vaccinarsi solo perché magari vogliono andare a giocare alle bocce con i loro amici. Infine c'è il documento più importante di tutti, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, firmato ovviamente anche dall'Italia. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. E siccome lei non mi può garantire la sicurezza dei vaccini perché nessuno è in grado di farlo, e questo lo ammettono tutti i virologi, dal nostro Burioni fino al grande Paul Offit, lei non me li può imporre con l'obbligo. Lo dice persino la Corte Suprema Americana, che i vaccini sono inevitabilmente insicuri. Sta scritto nella storica sentenza Brusewitz v. Wyatt. E infatti, fino ad oggi, i tribunali americani hanno riconosciuto oltre 4 miliardi di dollari complessivi ai danneggiati da vaccino. 4 miliardi, non milioni. Quindi i vaccini non sono sicuri, è inutile continuare a far finta che lo siano. E siccome io ho diritto alla sicurezza della mia persona, lei non me li può fare con l'obbligo. Mi può convincere, ma devo essere io a valutare rischi e vantaggi. Non può farlo lei per me. Quindi o lei mi firma un documento dove si impegna personalmente a garantire la mia sicurezza, oppure il vaccino non può obbligarmi a farlo. Troppo comodo, fare il medico con la siringa degli altri. Ma lei... Signor Zingaretti, non si preoccupi di tutto questo. Lei vada avanti tranquillo, vada avanti e calpesti tutto: Costituzione, diritti dell'uomo, convenzioni internazionali, dati ufficiali, calpesti pure anche il buon senso. Vada avanti tranquillo che tanto i media compiacenti non le si metteranno mai contro. Loro sono tenuti in piedi dalle case farmaceutiche, per cui non le opporranno mai nessun serio ostacolo. Al massimo Faranno qualche finto dibattito dove invitano solo quelli a favore e alla fine si daranno ragione da soli. Quindi lei può procedere tranquillo, signor Zingaretti. L'opinione pubblica, condizionata dalla televisione, le darà comunque sempre ragione. Resterà solo la storia, eventualmente, a dare un giudizio su quello che lei ha fatto. Veniamo ora alla parte peggiore del vostro articolo, la diffamazione. Sulla vostra pagina, infatti, mi avete messo in bocca una frase che io non ho mai detto e l'avete fatto in modo subdolo appiccicando una scritta sotto la mia faccia. Guardi che meraviglia. Questa è la mia faccia. Sotto c'è uno striscione che dice la vaccinazione viola la Costituzione e sopra ci avete stampato la bufala del giorno. Peccato che io non abbia mai detto quella frase. Io sostengo che l'obbligo sia contro la Costituzione, non la vaccinazione in sé sono due cose molto diverse ormai l'ho spiegato fino alla nausea ma allora da dove esce quell'immagine un simpatico avvocato che mi sostiene ha fatto un po di ricerche e ha scoperto che quello striscione compare in una foto che è stata pubblicata su un articolo del foglio del 2018 eccola qua avete preso questo striscione lo avete ritagliato e lo avete messo sotto la mia faccia per farmi dire quello che io non ho mai detto questa è diffamazione è il modo più vile e disonesto che ci sia per attaccare qualcuno. Vuole vedere quanto è facile diffamare la gente in questo modo? Guardi, basta che io prendo una sua fotografia, ci metto sotto uno striscione con scritto «L'Olocausto non è mai esistito» e poi ci stampo sopra un bel «La bufala del giorno». Pensi, lei che ha la bisnonna deportata ad Auschwitz e io in tre minuti posso trasformarla in un negazionista dell'Olocausto con un trucchetto del genere. Oppure prendo la sua foto e ci metto sotto la scritta «La terra è piatta» e in tre minuti lo trasformate in un fenomeno da baraccone. È a questo che vogliamo arrivare? È questa l'idea che ha il Partito Democratico di una comunicazione onesta e di un confronto civile? Ovviamente non penso che sia così. Queste porcherie lasciamole fare ai siti di debunking. Loro sono abituati a galleggiare in questo genere di liquame. Ma il Partito Democratico no. Voi non potete scendere a questi livelli. Ora, io sono piccolo, voi siete grandi e potenti, ma io non mi faccio bullizzare da nessuno. La invito quindi ufficialmente a procedere al più presto con una pubblica correzione nei miei confronti, fatta ovviamente nei termini di legge. I suoi collaboratori sanno bene quali siano i termini di legge. Stessa visibilità sulla stessa testata che mi ha diffamato e tempi rapidi per la correzione. Ricevere delle scuse sarebbe anche gradito, ma mi rendo conto che sto chiedendo forse un po' troppo. Per chiedere scusa ci vuole un profondo senso dell'onore e della giustizia. E' questo dubito che voi l'abbiate ancora. Però potete sempre stupirmi. I vostri elettori vi guardano. Grazie per la sua attenzione.